La terza edizione della Biennale dello Spazio Pubblico si svolgerà a Roma dal 21 al 24 maggio del 2015. L'Istituto Nazionale di Urbanistica e il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, l'Ordine degli Architetti di Roma e l'Inulazio sono uniti per organizzare insieme l'evento e le attività che lo precedono. UN Habitat, l'organismo delle Nazioni Unite che si occupa di insediamenti umani, è partner della Biennale. Ha redatto un manuale di linee guida sugli spazi pubblici, presentato al World Urban Forum di Medellin in Colombia, dove ha segnalato la Biennale come un'importante tappa del percorso che porterà alla terza conferenza ONU sull'Habitat. Il programma della Biennale 2015 è appena delineato in forma di nuvola con temi che riprendono iniziative delle precedenti edizioni ed altri nuovi. Io penso che una città diventa sicura se i cittadini scendono dalle case, chiudono un pochino la televisione e cominciano a occupare gli spazi. Santa Giulia, quartiere di Vanchiglia a Torino, nell'ambito della manifestazione Piazziamoci. La manifestazione si inserisce all'interno di un evento di portata maggiore, di destino più ampio, che è la Biennale per lo spazio pubblico, La Città che vogliamo. La consistenza della nuvola dipenderà da quanti e quali soggetti collettivi si impegnano ad organizzare seminari, convegni, concorsi, call for paper, call for practices, manifestazioni ed altro. Inizia un viaggio che dai prossimi mesi unirà strutture territoriali degli urbanisti e degli architetti, amministrazioni locali, università, scuole, associazioni culturali ed imprenditoriali l'obiettivo di scrivere insieme i capitoli di un racconto a più voci. Le organizzazioni che intendono proporre temi e percorsi sono invitati a compilare la scheda informativa presente nel sito www.bienalespaziopubblico.it.